Allora, se contiamo quelli online. Soprattutto legato ai BTS, mi hanno dato una mano al cosiddetto Love Yourself. When I say it, love yourself, you say love myself, ok? La prima canzone che ho ascoltato è stata sempre intorno al 2011 2012 Crayon di G-Dragon. so serious Brutta persona. Ho drama drama che avrei... Questa forza! Una non è una moda da catturare, non non Banana! Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti su di